Da una parte il dolore e dall'altra il talento. Ora, la prima cosa che a me verrebbe da dire leggendo questo titolo sarebbe sì, ma perché non parliamo direttamente del talento? Cioè, sempre dal dolore dobbiamo passare. Potremmo anche farcela facile, no? Però è pur vero che eh, è come una parte inscindibile. La domanda classica che ci facciamo continuamente, no? da quando abbiamo tre anni a quando ne abbiamo 300, ce lo chiediamo, ora non dico in continuazione, ma tanto, tanto spesso nella vita, ma perché questo dolore, perché questa sofferenza, perché ho dovuto vivere eh, questo momento di disagio, perché ho dovuto sentire questa sofferenza, il dolore, il disagio, la fatica, le sofferenze, le ferite che ci portiamo dietro. Eh, nella vita e che con le esperienze importanti o, o più ordinarie si stratificano dentro di noi come parte di un processo di ricordo per la precisione, non tanto di crescita fine a se stessa ma di progressione verso un ricordo, non un ricordo qualsiasi naturalmente ma il ricordo di chi siamo, del motivo per cui si nasce, per cui ognuno di noi ha una sua motivazione per essere nato, un suo intento con cui è venuto nella vita, un suo, per dirla con un nome di potere, ruolo originario, con cui una sua missione di vita, no? che è un, un termine più conosciuto, con cui entra nell'esistenza fin da prima dell'incarnazione, da prima di scegliersi i genitori, da prima di scegliere il tempo e il luogo, dove incarnarsi e poi vivere la propria vita. In questo contesto, quello che ci raccontiamo questa sera è come fosse una delle molte voci con cui la vita, le nostre guide spirituali, i nostri angeli, la nostra anima, ci accompagna, via via, sempre di più a ricordarci, a volte per gli istanti molto brevi, a volte con delle esperienze, con dei sogni, con delle visioni, con delle consapevolezze più strutturate di chi siamo. Perché nasciamo? Cosa siamo nati a fare? Ecco, inserito in questo contesto il dolore, per come lo andremo a, ad affrontare, a contestualizzare questa sera, è una sorta di strumento, proprio come uno strumento musicale che la nostra anima, le nostre guide, la vita in generale suona per richiamarci, una delle molte voci con cui ci parla e continuamente ci esorta, a volte in modo più delicato, a volte in modo anche molto brusco, a trovare dentro di noi quali sono i nostri punti di forza, i talenti che ci siamo portati in questa vita, i punti chiave, l'essenza più profonda di noi per superare il dolore, per superare il momento di difficoltà, per farci forza e trovare in questo processo la nostra collocazione, il nostro ricordo. Assieme a questo approccio naturalmente magari qualche volta qualcuno di voi mi vede per la prima volta stasera, no? mi sente parlare magari per la prima per la seconda volta e non gli ho rotto le scatole all'infinito così in continuazione con il fatto delle geometrie terrestri, no? però gli altri che mi conoscono da un pochino più di tempo diranno figurati se la Elisa stasera non tirava in ballo le geometrie, no? poteva mai fare un discorso senza inserirci le geometrie. No, la risposta è semplicemente no, perché sono il mio alfabeto, sono il mio codice per decifrare e reinterpretare quello che la vita ci propone, nella sua ricchezza, nelle sue molte sfaccettature e quindi no, non potevo non tirare in ballo le geometrie. E anche quando si tratta di sofferenze, di dolori, di ferite piccole e grandi, le geometrie sono... In questo caso, come uno schema di riferimento. Ecco, vi, vi vorrei mostrare come, mh, ne, mie, nel mio modo di ricercare, nel mio modo di stare a contatto con il disagio, posso riassumere schematizzandolo questo insieme. No? Allora è chiaro: al centro c'è un enneagramma che è come l'ossatura, lo schema su cui si appoggia tutto questo ragionamento. Ma questa sera. Non, non parliamo di enneagramma parliamo di geometrie e vedrete in questo disegno tutto colorato che ci sono sei geometrie principali ognuna di queste in alto a destra vedete c'è un pentagono accanto c'è un ottagono un esagono nella parte verde un cerchio nella parte gialla un triangolo nella parte arancione e una spirale nella parte rosa ora Ognuna di queste geometrie ha come una sua essenza di base, un suo profumo. Sono sei essenze pulite, raffinate, distillate fino all'ennesima potenza che racchiudono le componenti base con cui le energie sulla Terra si muovono. In connessione con l'enneagramma ci raccontano le loro trasformazioni il loro bilanciamento, il loro opporsi o attrarsi una con l'altra. Più nello specifico, questa sera, ci raccontano che anche la sofferenza, anche il dolore, assume tante forme. Allora, intanto il dolore noi siamo abituati a pensarlo, a viverlo, come un'esperienza estremamente solitaria, estremamente soggettiva, e estrapolata dal contesto questo è in generale l'approccio dell'essere umano alla sofferenza anche il mio, eh? non è che mi ci sto tirando fuori di base la nostra sensazione mentale di esseri umani quando soffriamo è che il nostro dolore sia unico appartenente solo a noi, non standardizzabile un qualcosa di irripetibile specifico nostro. Questo schema in realtà ci racconta una storia molto diversa, ci dice il dolore è un campo energetico. Prima di essere un'esperienza soggettiva, prima di essere mh, un vissuto personale, prima di avere una contestualizzazione legata a persone, avvenimenti, desideri, fisicità, il dolore di per sé, come la gioia, come l'amore, come l'odio, come la paura, come la rabbia, è un campo energetico, è una vibrazione. E quindi anche il dolore, come tantissimi altri elementi che ci sono sulla Terra, tutti gli elementi viventi sulla Terra, può essere declinato, trasformato, inserito nel linguaggio delle geometrie. Al di là del nostro vissuto soggettivo ci accorgiamo che esiste un respiro anche più ampio dietro questa sofferenza. Esiste un modo, un alfabeto, una codifica che lo mette in corrispondenza con un qualcosa che non ha niente di personale, che è una forma geometrica. E ricollega il nostro vissuto doloroso in prima persona ad una dimensione che trascende la dimensione personale, che è molto più ampia. Iniziare a sviluppare dentro di noi, esseri umani, una consapevolezza, un modo di rapportarci al nostro dolore, enorme o anche solo i piccoli dolori quotidiani, le piccole cose che ci fanno soffrire, magari anche per pochi minuti, che ci fanno difficoltà, che ci mettono davanti a un ostacolo nella nostra giornata, ci allena a ricordare come si ascolta questa voce terrestre, come si cavalcano anche questi momenti di difficoltà e di sofferenza per fare quello che siamo nati per fare, cioè per ricordarci chi siamo, per ricordarci i nostri talenti e per essere chi siamo, per trovare il nostro ruolo originario, la nostra missione di vita. Diventano uno strumento importantissimo. Allora questa geometria, questo schema racconta visivamente, graficamente il campo energetico che si forma intorno a un momento di dolore. C'è questo allargarsi di uno spazio importante che caratterizza questa forma, che si ripete, si annida quasi in modo modulare, si espande, crea come delle bolle dentro di noi, ma tutto intorno a questo asse centrale, che è un po' l'anima, l'essenza di, di questa rappresentazione. C'è questo asse centrale che dritto, senza fallo, senza esitazione, connette il sopra al sotto. Tutto questo campo energetico che gli si sviluppa intorno, di sofferenza, ad un certo momento in questo asse, vedete in cima, culmina in una sorta di punta luminosa, culmina in un brillio, culmina in una stella. Ed è quello il punto dove avviene la trasformazione, dal nostro campo di sofferenza, dal nostro campo energetico di dolore, ad un certo momento emerge il nostro talento, non è tanto da capire naturalmente, è come, tutte, come tutti i sigilli geometrici, come tutte le rappresentazioni geometriche, è molto armonico ed è principalmente da sentire. Questa sera ci concentriamo sul pentagono, che eh, vedete è, è rappresentato lì in alto, ho cercato di evidenziarlo ed è tantissimo collegato a una forma specifica, a un sapore specifico di sofferenza che è eh, risonante con queste parole chiave, il rifiuto, la solitudine, l'alienazione. Sono i Tornando al disegno di prima, il campo di cui stiamo parlando è proprio questa pancia, questo spessore ampio, questa... Questi contenitori, queste casse di risonanza dove si attiva, dove le nostre ferite, le nostre sofferenze suonano, ci fanno vibrare, ci scuotono, non ci permettono di rimanere indifferenti, in particolare su questi temi, il rifiuto, la solitudine, l'alienazione, la freddezza, la distanza. Prima di iniziare però, eh, di parlare nello specifico di questo, vorrei invitarvi a fare una pausa e individuare dentro di voi un episodio specifico dove avete sentito un, un dolore piccolo o grande legato proprio al rifiuto. Non deve essere per forza la tragedia della vita, Individuiamo, mh, per avere proprio un esempio chiaro dentro no, di, di questo sapore, di questo avvenimento, individuiamo un qualcosa di ben circoscritto e magari non troppo doloroso. Un, un qualcosa che possiamo proprio prendere come eh, cartina tornasole di quello che andiamo a raccontare stasera, con cui ci sentiamo libere di poter sperimentare un pochino questo approccio diverso al campo energetico del dolore e vedere se riusciamo ad intravedere, a, a veder brillare una scintilla di talento, di possibilità, di insegnamento, di risorsa lì dentro con questo approccio geometrico. Partiremo dal corpo fisico, quindi l'esempio che avete individuato molto bene, molto meglio se riuscite a ricordarvi in questo episodio dati legati alla fisicità perché tutto quello che noi andiamo a raccontare nel mondo delle geometrie che è un mondo di archetipi di assoluti ha un suo riflesso nel corpo nella mente nell'anima e nello spirito nei nostri tre corpi. Noi siamo fatti di un corpo mente, di un'anima e di uno spirito. Quindi noi stasera andremo ad ascoltare prima il riflesso che hanno nella, nel fisico, poi andremo ad ascoltare il riflesso che hanno a livello di anima, quindi in una parte più legata a non al contesto specifico ma non alla fisicità, non al tempo lineare ma ad un tempo circolare, a un mondo di sentimento, a un mondo di sentire, a un mondo di sogno e poi ancora andremo ad ascoltare l'insegnamento nella frequenza dello spirito che è quella che dei nostri corpi ci ricorda più di ogni cosa la nostra provenienza, la nostra unità, la nostra origine prima di tutte le divisioni. È un percorso a ritroso. Partiamo dal vissuto estremamente individuale e estremamente doloroso in tanti casi legato al rifiuto, da questo ci facciamo accompagnare come fosse un ponte, come fosse un tramite dalla geometria del pentagono che ci permette di intravedere le sue risonanze anche a livello di anima e quindi trovare come si collega, e poi anche a livello di spirito. Facciamo un viaggio un pochino diverso dal solito. Di solito parliamo eh, dei nostri dolori andando a scavare sul mh, come mai mi è capitato, come posso guarire, come posso superare, come posso combattere questa sofferenza. Oggi invece facciamo un percorso diverso. Questa sofferenza la cavalchiamo e lasciamo che ci accompagni sul ponte delle geometrie, verso un qualcosa di completamente diverso, completamente distante. Iniziamo a parlare del nostro corpo fisico, nel suo aspetto legato alla sofferenza, al dolore, alle ferite collegate al rifiuto. Generalmente eh, uno dice la... La, la frequenza di una forma geometrica ma che cosa vuoi che abbia fare, a che fare con l'incarnazione ha tutto a che fare con l'incarnazione è collegata intanto ai nostri chakra che sono i nostri punti le nostre casse di risonanza energetiche dove si materializza la nostra eh, sensazione la nostra percezione della realtà ma soprattutto è collegata alla vibrazione della materia che ci compone la sofferenza, essendo un campo energetico il dolore, è una risonanza che si espande come un'onda, come appunto un'energia che attraversa differenti strati di densità in tutti i nostri tre corpi. Quindi anche a livello fisico, quando abbiamo a che fare con un campo energetico di dolore legato al pentagono, quindi legato a al rifiuto, all'alienazione, alla non accettazione, alla solitudine, ci sono sensazioni fisiche molto precise che hanno proprio a che fare con i nostri equilibri tangibili legati alla chimica, alla muscolatura, alla respirazione, alla circolazione, all'equilibrio psicofisico del nostro corpo. C'è un'immediata corrispondenza di un campo di dolore con il nostro vissuto Tangibile, proprio nella materia, nel corpo incarnato. Quando si parla di un campo di dolore legato al Pentagono e se avete individuato un episodio a cui fare riferimento in questa serata vi invito a fare mente locale, no? Se avete avuto queste impressioni, ci sono delle sensazioni fisiche ben precise. Innanzitutto ci viene freddo. Magari... <ride> è chiaro che se uno vive un dolore da rifiuto a luglio sarà difficile che gli venga un freddo come se l'avesse vissuto a gennaio ma un freddo interno una sensazione di chiusura, di irrigidimento che ricorda quando abbiamo freddo nel corpo ma non viene dal fatto che fuori ci sia un cambio improvviso di temperatura gli altri intorno a noi continuano a stare magari con la maglietta a maniche corte ma il nostro corpo si contrai, si richiude su se stesso, si ha questa sensazione, a volte anche questo desiderio di diventare molto piccoli, di, di diventare quasi trasparenti, sottili, di poter diventare come un filamento no? della porta, della parete. Capita spesso che si sentano sensazioni di capogiro, Innanzitutto perché la frequenza del pentagono è estremamente collegata nel nostro corpo a un organo, a una ghiandola endocrina che è il pancreas, la quale regola costantemente il eh, livello di zucchero all'interno del sangue, quindi qualsiasi scossone che dal mondo emotivo, che è da dove vengono eh, le, nostre, le nostre ferite emotive, si riflette, sul fisico e ha bisogno di appoggiarsi lì, si aggancia in quel punto fisico, è chiaro che gli dà un, una spinta nel suo lavoro, no? gli dà un, uno spintone, uno scossone quindi per qualche momento o magari anche più di qualche momento ci può capitare che questa regolazione di zucchero e quindi di glicemia e di conseguenza di pressione, di funzionamento del nostro corpo non sia così stabile e ben regolata come lo è di solito. Possiamo avere la sensazione di capogiro, possiamo avere la sensazione di essere eh, molto leggeri, ma non leggero bello, tipo oh, che bella liberazione sono un palloncino, leggeri proprio instabili. Non radicati, non attaccati a terra, come se i piedi non li sentissimo più appoggiati a terra, come se il nostro peso divenisse improvvisamente eh, non ben collocato, non ben stabile nel suo baricentro. Può darsi che ci venga anche male alla gola, perché la, la frequenza del pentagono è collegata a livello sottile al nostro quinto chakra, quindi nella zona della gola può darsi che ci venga fastidio che ci venga anche voglia di eh, rimanere zitti, di non farci sentire, di non parlare più, allora non dico più niente, allora non parlo più così no, non, nessuno mi dà contro, nessuno mi può dire sì né no, non, non mi esprimo più. Può darsi proprio che si senta anche fisicamente il bisogno di non parlare, come se ci fosse un nodo alla gola, no? Un qualcosa che non è ben andato giù, è rimasto un po' lì. E uno dice, sì, quando eh, ho una forte emozione è chiaro che c'è un riflesso sul fisico. È chiaro perché è parte della nostra esperienza comune, ma se noi la ascoltiamo... Eh, ascoltiamo questo aspetto, ascoltiamo questa esperienza, già ci accorgiamo in questo momento di quanto in realtà sia prodigioso che un qualcosa che avviene nella nostra mente, nella nostra sfera emotiva e quindi collegato di riflesso e comunque legato a doppio filo ai nostri pensieri, alla nostra personalità, abbia un così immediato riscontro in sensazioni fisiche, in malesseri fisici che a volte durano per pochi secondi, a volte si protraggono anche per giorni. È un collegamento che diamo un po' a volte per scontato, questa corrispondenza tra l'emozione e la fisicità, ma in realtà è una cartina tornasole importantissima che ci parla di quanto le nostre emozioni abitino il nostro corpo e il nostro corpo sia una casa per la nostra personalità e per le nostre emozioni. Dicono sempre nei percorsi di meditazione, bisogna lasciarla da parte la personalità, bisogna mh, tenerlo a bada l'ego, bisogna non dargli troppa importanza alle emozioni, bisogna guarire, sì bisogna contestualizzare la nostra importanza personale, le nostre emozioni, il nostro punto di vista soggettivo, ma non bisogna dimenticarci che ce l'abbiamo. Nel momento in cui siamo incarnati, abbiamo una mente, abbiamo delle emozioni che abitano nella nostra mente, stanno insieme, sono parte integrante il pensare e l'emozione della nostra coscienza di individui, di esseri umani, della nostra personalità, della nostra mente. Quindi, già a questo punto. Renderci conto che il dolore ha un aggancio preciso sulle sensazioni fisiche, su quello che ci accade nel corpo, sui movimenti di equilibri, di energie, di chimiche all'interno di noi, è una presa di coscienza che magari avevate già fatto, ma che non è mai da dare per scontata perché è un po' sempre come passata per sottintesa e non riceviamo mai un'educazione esplicita a questo proposito. Quindi già rendersi conto del livello fisico del nostro campo di dolore gli dà una casa dove abitare. Non rimane più chiuso nella nostra proiezione mentale ma inizia ad incarnarsi, inizia ad espandersi non solo nel pensiero, non solo nel campo emozionale, si espande anche nel campo fisico della nostra incarnazione, della nostra individualità, trova già a questo punto uno spazio più ampio dove risuonare. Se poi ci facciamo portare dalle geometrie, ci accorgiamo. Che il pentagono e la sua forma specifica di risonanza di stimolazione che passa tra le molte voci anche da quella del dolore è collegato al quinto chakra è intonato è sintonizzato sulla frequenza del pentagono il nostro quinto chakra è dove il nostro campo di dolore legato al rifiuto si va ad agganciare quindi Sicuramente ci può venire voglia di parlare poco o possiamo sentire un groppo in gola, la voglia di non parlare più, la voglia di silenzio ma soprattutto di restare in silenzio, ma soprattutto in questo campo a livello di anima si può iniziare ad attivare delle risorse che non sono legate solo alla nostra individualità ma si ampliano in uno spazio molto più accogliente, molto più vasto. Il nostro quinto chakra è tantissimo legato a livello di talento alla capacità di mettere in corrispondenza il nostro mondo interiore con il mondo esterno. È il ponte. Allora il quinto chakra nelle lezioni base di meditazione uno di solito dice è quello che serve alla comunicazione perché con il quinto chakra si parla, è quello della gola assolutamente sì, ma c'è molto molto di più nel nostro quinto chakra, è legato, tanto per iniziare, alla creazione di un ponte, di un traduttore universale che ci permette di mettere in contatto poli tra loro molto distanti, tra loro eh, incomunicabili, crea un punto di connessione, esattamente come il quinto chakra nel corpo, ci permette di ascoltare da fuori e tradurre nel nostro mondo interiore quello che riceviamo dagli altri e da dentro tradurre, dare voce, esprimere quello che da dentro vogliamo condividere. Inizia a diventare questo campo di dolore quando lo allarghiamo in corrispondenza del nostro quinto chakra, un qualcosa di potenzialmente trasformabile, lavorabile, sperimentabile. Il quinto chakra ha l'essenza dentro di sé dell'alchimista, di quello che cambia le sostanze, le combina, le lavora, le fa trasmutare, partendo da una base le alchimizza in processi per la maggior parte magici, misteriosi, anche a volte molto pazienti e molto sapienti, le trasforma in qualcosa di più prezioso. Stiamo soffrendo ma questo campo di dolore ci sta anche educando, ci sta anche ponendo le basi all'interno di noi le risonanze sta tessendo la tela perché possa pian piano emergere al nostro inte interno un insieme di caratteristiche, di punti di forza, di doti, di qualità che nella vita andranno ad essere parte integrante di come noi possiamo esprimere il nostro essere andranno pian piano a costituire, a modellare, a sfumare con infinite cesellature, con infinite pennellate, con infinita pazienza, un puntino alla volta, l'espressione di noi, del nostro talento, la nostra aderenza a noi stessi nella vita. I piccoli e i grandi rifiuti ci danno come un substrato, un vissuto, una stratificazione che ci accompagna quasi senza che noi ce ne rendiamo conto ad affinare, a perfezionare, a rendere importanti nel nostro equilibrio, nel nostro modo di essere tutta una serie di punti di forza, chi ha forte dentro di sé la traccia lasciata da ferite da rifiuto, quindi chi le ha come ferite diciamo Dell'anima, no? quelle che proprio si incidono a fuoco nei primi anni di vita, ma anche chi non nei primi anni di vita è comunque nel suo percorso incappato, chi più chi meno, nel dolore, nel campo di dolore che viene dal rifiuto, pian piano a seguito di questi rifiuti, se fate mente locale, probabilmente lo vedete che è accaduto anche su di voi, ha sviluppato caratteristiche da osservatore, ascoltatore, ha sviluppato questa capacità di ascoltare e di essere un ottimo consigliere, un'ottima spalla per gli altri, un ottimo fornitore di soluzioni mirate, efficaci, ha sviluppato una capacità di riflettere, di mantenere la calma, di mantenere ampia la visuale, di tenere in contatto i mondi anche opposti, che è proprio la caratteristica del quinto chakra, che gli permette di avere questo approccio generalmente più saggio della media, alle problematiche, alle situazioni della vita, a quello che si trova ad affrontare. Già in questo primo passaggio, collegandolo al quinto chakra, il dolore legato al rifiuto trova un contesto estremamente più ampio della nostra storia personale, trova una risonanza che è legata alla nostra storia di anima. Si dice che le nostre appunto ferite dell'anima siano state come programmate no? dalla nostra anima prima di nascere, che si sceglie esattamente la famiglia, il punto della storia del tempo e dello spazio dove nascere per potersi agganciare in un corpo che grazie anche a queste, a queste ferite, a queste sofferenze che si sviluppano per la famiglia che si sceglie, per la storia che sceglie di vivere che gli diventa aderente quindi non sono solo ah, povera Elisa sfortunata che ha vissuto una ferita da rifiuto sono, sì povera Elisa ha vissuto una ferita da rifiuto ma sono anche stata come modellata come lo scultore no? che pian piano toglie un pezzetto, pian piano leviga, pian piano lascia emergere da una materia grezza una forma che è via via sempre più simile all'essenza che intravede no? in quel blocco di marmo. Ecco la nostra anima fa esattamente questo e andiamo ancora più avanti, andiamo avanti ancora di un corpo, parliamo eh, del pentagono, proprio a livello di spirito, come, come figura geometrica, come essenza, come proporzione, come archetipo, che è forse la parte più risonante con lo spirito, la figura geometrica, perché non ha niente di personale, è un qualcosa di assoluto, che esiste prima di ogni cosa. Allora, questo Pentagono che cosa ci racconta come geometria? Una delle sue caratteristiche geometriche più sorprendenti ma anche più belle quando vedete le rappresentazioni del pentagono, è proprio che ehm, le, le proporzioni degli elementi all'interno del pentagono, delle diagonali, degli angoli che si formano, dei triangoli che nascono unendo i vertici all'interno del pentagono, hanno tutte pro proporzioni auree. Allora la proporzione aurea che segue, lo vedete anche in questo disegnino, no? la spirale che vedete gialla che parte dal centro dove ci sono disegnati dei pentagoni uno dentro l'altro, no? uno sempre più grandi, uno circoscritto all'altro, ogni pentagono è costruito su quello intorno, vedete questa spirale gialla parte dal centro e fa il suo giro, è una spirale aurea, no? segue la progressione di Fibonacci che è sostanzialmente per noi esseri umani, ma per tutta la natura, perché non l'abbiamo inventati noi, no? come si dispongono eh, i semi del girasole, piuttosto come si accrescono le conchiglie, come si dispongono le foglie, per tutta la natura e anche per noi esseri umani è l'essenza della mh, crescita proporzionata, della trasformazione armonica, della trasformazione nel modo più naturale, bello, ed elegante possibile. Non è solo una questione estetica, è proprio anche una questione di ottimizzazione. In natura le cose non avvengono solo perché sono belle, avvengono anche e soprattutto perché sono funzionali. E è stato dimostrato da, da tanti studi che le disposizioni, secondo la spirale aurea in natura, sono anche proprio volte ad ottimizzare la crescita, la stabilità strutturale, la resistenza, la protezione del delle forme di vita che le mettono in atto. Il pentagono ha proprio dentro tutte le sue caratteristiche geometriche la proporzione aurea. Questo una volta di più sta a ricordarci la sua capacità di fare proprio il ponte, il tramite, di essere il punto, il fulcro dove i mondi si toccano e pian piano riescono a a incontrarsi, a dialogare tra loro, quasi a completarsi, a vedersi e poi equilibrarsi a vicenda. Così in piccolo, così in grande. Il Pentagono ci racconta proprio questo con la sua proporzione aurea. Lo stesso pentagonino minuscolo che c'è al centro di questa immagine, che quasi non si vede che è tutto giallino giallino lì in mezzo rovesciato dentro la stellina, è esattamente con la stessa proporzione, con la stessa eh, grande... no, grandezza, no, con lo stesso rapporto di angoli, di diagonali, di contorni che noi ritroviamo più in grande se uniamo le punte della stella nel cerchio viola di questa immagine. È esattamente lo stesso e dalla punta più esterna di questa stella a 5 punte, pian piano noi seguiamo la spirale aurea e ritroviamo una riproduzione esattamente uguale ma in scala molto più piccola. Bastano un paio di giri di spirale, passiamo dal molto piccolo al molto grande. Ecco questa è l'essenza del pentagono che risuona profondamente con il campo di dolore legato al rifiuto, la capacità di creare connessione, di creare trasformazione, di creare evoluzione, continuo mutamento, continuo movimento dal piccolo al grande, questo continuo incontrarsi degli opposti, si parte da un dolore legato al rifiuto e si impara un dolore dopo l'altro, un'attuazione un di un talento dopo l'altro, una purificazione del canale dopo l'altra, a imparare a, a ricordare insegnamenti legati all'autonomia, alla leggerezza, alla libertà, all'indipendenza, all'osare superare dei confini, di starci anche a cavallo, che ci permettono di continuamente tradurre un mondo per un altro, trasformare quello che è piccolo nel linguaggio di quello che è grande, quello che è grande riportarlo in quello che è piccolo, dal massimo sistema ci permettono di arrivare ai minimi termini e viceversa dal piccolo del quotidiano ci permettono di estrapolare fino all'equilibrio celeste. Ecco, in questa prospettiva, se voi ripensate, ora vi chiedo, ripensate al dolore che avevate selezionato all'inizio no? a quell'episodio doloroso legato al rifiuto che avevate individuato magari eravate riusciti ad individuare prima di iniziare ora che è passato del tempo e c'è una profondità di campo maggiore provate a rivalutarlo provate a rivisitarlo in questa chiave a vedere se vi ha aperto dei piccoli o grandi spiragli Legati a queste parole chiave, all'autonomia, alla libertà, alla leggerezza, al superare dei confini, al mettere in contatto e tradurre l'uno per l'altro mondi diversi.